Salve! Finalmente sono riuscito a ottimare il mio lavoro che è durato circa 8 mesi di questa casetta per i porcellini indiani. Questa sarà la loro dimora per l'inverno eh, perché la, la caratteristica di questa, di questa struttura è il fatto che ha due riscaldature a silicio con due sensori eh, DS che sono sensori di temperatura digitale e vengono gestiti da questo dispositivo che utilizza un pic che, eh, che è eh, programmato quindi quando la temperatura scenderà di sotto dei 17 gradi eh, due relè piloteranno eh, i due mh, riscaldatori a silicio perché i due riscaldatori sono a 2.20 però hanno una doppia, un doppio isolamento elettrico quindi non c'è rischio che ci sia mh, mh, qualche problema mh, di salute per i due porcellini eh, che aggiungere eh, adesso vi faccio vedere eh, con l'uso di un fon come eh, funziona cioè come si, eh, si alza la temperatura eh, l'unico problema è che non vi posso far vedere eh, i momenti in cui pilota i Perché per abbassare la temperatura non so come fare ho provato con il ghiaccio ma non riesco a raggiungere il sensore Ok, adesso passo direttamente con uh, la, la zoomata. Via con i zoom!